quindi dovrete lasciare la terra, dobbiamo sbrigarci a prendere tutto il raccolto prima che la terra muoia, poi venderemo la terra al miglior offerente, dobbiamo farlo, non ci piace ma dobbiamo farlo perché il mostro è malato, al mostro è successo qualcosa comunque non siamo noi a decidere è la banca ma la banca è fatta di uomini direte voi <ride> è qui che vi sbagliate vi sbagliate di grosso la banca è qualcosa di diverso dagli uomini uh -huh. visto, uh -huh. eh, dalla questo è perfetto allora si vede dalla strada Sì, si vede questo è un uomo perfetto, eh. perfetto per farsi arrestare e farsi portare i cavelle. Noi siamo qui perché una frattrice ci ha buttato fuori dal nostro serrero, non tutte le rivolte, che procedevano in linea retta sui loro cingoli entro nuvole di polvere, grufolando, grufolando, inesorabili, superando palizzate, avvallamenti confini fossi, insinuandosi sotto gli atri delle case coloniche, dissodando le aie, azionando leve e comandi, si sarebbe potuto deviarla ma il conducente non poteva, non poteva, non amava la terra, non amava la terra, non più di quanto l'amasse la banca, ma non amava nemmeno la trattrice. Si accontentava di ammirarne le superfici lucenti. La potenza, senza che nessuno avesse sbriciolato le zolle tra le dita. Gli uomini mangiavano ciò che essi non avevano coltivato. Più nessun vincolo li legava al loro cibo. Una banana, una banana proveniva da, da altri mondi e la banca gliela portava. E la bruciava lì, ma poi ancora tante cose c'erano. Per esempio, un, un cioccolatino. Tre eh. dollari al giorno, e eh, non ne potevo più di scombare continuamente per un tozzo di pane. Ho moglie e figli, e si deve pur campare. Tre dollari al giorno, sente un signore. Si sente un signore perché quella terra è sua. Eh, eh, sì, è. Eh. E, e anche se, se il raccolto non è abbondante, se non è un'annata eccezionale, non importa. Lui è felice lo stesso. Hai capito? È così. Io lo so, è proprio così. I tempi sono cambiati. E voi non ve ne accorgete. A ragionare così, i marmocchi mi mandano a pancia vuota. Eh? pensate a sfamare i vostri bambini piuttosto se si sa in giro che ragionate a questa maniera non lo troverete mai nessuno che vi darà 3 dollari al giorno per le famiglie che non vogliono sgomberare ho ricevuto l'ordine di non avere riguardi neanche per la casa se un baracchio di legno basta che le tocchi con la trattrice e vengano giù in posto se non ne seguo gli ordini. Ma, e poi, e poi cosa, cosa pensate di risolvere? Ad ammazzare me, eh? Niente, vi impiccherebbero, questo sicuro. Però, però, prima di impiccarvi ne mandano un altro qui con la trattrice a buttarvi giù la casa. Come vedete ad ammazzare me non risolvereste proprio niente. Ma ci sarà pure qualcuno da far fuori, io, io non ho nessuna intenzione di stare qui a crepare di fame senza nemmeno provare a far fuori chi mi vuole assassinare. Questo è un sistema, è un sistema che è stato inventato da degli uomini, da degli uomini come me e come te, sì? Quindi, quindi ci deve essere il modo per cambiare. Ora le ora, ora fresco, ma domani quando picchia il sole e vanno bagnati, sì? Non mi avevi pensato a portare No? si se a faccioli non si pensava a bagnare? Ma ora ci si pensa, ci si pensa, oh, ora la, ci oh, pensa. io ci piscio! non mi fai ci piscio all'uscio. <ride> per incazzare sui segni Prima la frattrice, e poi mi rammentano voi! Come se voi lo sapessi e eh, fino hanno fatto i muri Tu la mangi? Vado a mandarmi pezzenti, voglio gente che sborza Comunque, gente che sborza con i suoi due mulli, eh? Già! Ecco, mi vuole parlare con i due mulli! Ma voglio dire, non ha detto ancora nessuno che siamo entrati nell'era della macchina, non penso! Oh. Oh, no. ah. oh, no. <ride> Dopo una giornata come oggi guarda, sta tutta la notte. Però sono belli, guarda come sono belli. Cioè nella California, diceva lui, un tempo c'erano i messicani, Perché la California un tempo apparteneva ai messi. Ora, ora tu mi ci fa pensare la so, anch'io questa storia, l'ho già sentita. Proprio così e la, e la, terra, la terra era diventata un capitale che doveva fruttare interessi, eh, sì. addirittura, addirittura. Senti, il addirittura vendevano, vendevano e compravano i raccolti ancora prima di averli seminati. È successo anche da noi.